Allora, Salve a tutti, questa è la mia risposta al picco di questo attacco materialistico di cui stiamo vedendo un ennesimo capitolo con l'attuale zona rossa estesa, a cui voglio dare una mia risposta a modo mio e la risposta non viene esattamente da me, ma da una lavatrice. <ride> una lavatrice, la mia lavatrice, che mi ha parlato di singolarità e di miracoli la mia lavatrice mi ha parlato di singolarità e di miracoli allora vediamo il piccolo raccontino venerdì scorso mi trovo impegnato con l'improvviso guasto della mia lavatrice Chiamo il tecnico, il tecnico mi annuncia che purtroppo la lavatrice, nonostante sia abbastanza nuova, eh, ipertecnologica, eccetera, eccetera, è fuori garanzia, mi si fa raccontare un po' eh, le cose che ho osservato, i danni che ha avuto l'anno scorso nello stesso periodo e così eh, mi dice guarda sicuramente c'è bisogno di un intervento di un tecnico perché può essere questo e quell'altro, quest'altra cosa non può essere, va bene io ascolto, dopodiché però sento un mio amico che ha un ferramenta e lui mi dice guarda io ho una lavatrice simile alla tua e ho visto che ogni tanto succede questa cosa abbastanza banale l'ho vista fare al tecnico più di una volta e quindi potresti anche provare a farla tu va bene, io come al solito esploratore, ricercatore, come sapete mi avventuro e smonto la mia lavatrice, la apro tutta e a quel punto comincia a cercare questo tubo di cui mi ha parlato il mio amico, però purtroppo il tubo non c'è, <ride> in poche parole, la lavatrice eh, sua è più anziana, la mia è più nuova e quel tubo non è esattamente come dovrebbe essere, non ci sta lì, non è accessibile, eccetera, eccetera, per cui io non posso fare assolutamente quasi nulla su questa lavatrice mi sono messo lì a armeggiare ho fatto un po' di cose che avevo già fatto ma non ho mosso nessun filo non sapevo cosa fare quindi smontavo i tubi esterni li rimontavo e mi sono detto beh, è ovvio, insomma il buonsenso me l'aveva già detto la ragione me l'aveva già detto dovrò chiamare il tecnico perché questo era evidente che era un tipo di danno sul quale io non avevo, non avevo potere perché non era un danno concreto, pratico, tecnico ma qualche danno di proprio di malfunzionamento interiore e poi però una vocetta ha parlato dentro la mia testa la vocetta della lavatrice che mi ha detto no, perché mi guardi con il tuo sguardo logico, razionale, di buonsenso le cose... Non è vero che vanno solo così, anzi, molto spesso hanno dei salti. Io ho ascoltato e mi sono reso conto che era il lavoro che io stavo facendo, che sto facendo. Il lavoro sullo spirito, il lavoro sullo spirito supera la logica della causa e dell'effetto perciò per quale motivo io non dovevo applicare questa cosa anche a una cosa banale come la lavatrice per cui mi sono messo lì, ho semplicemente osservato la lavatrice ho toccato con le mani delle cose ma senza smuoverle, nessun filo, nessuna cosa e poi ho rimontato la lavatrice e l'ho fatta andare e la lavatrice funziona perfettamente Cosa che non era successa l'anno scorso, in cui ero entrato in un trip simile e alla fine i tecnici se l'erano dovuta portare via e accomodarla. Invece adesso la lavatrice funziona perfettamente e ciò non ha alcun senso. Né il tecnico né io avremmo potuto pensare che questo fosse possibile, il buon senso mi portava a ritenere che io avrei potuto tentare di fare qualcosa, ma in realtà sapevo già razionalmente parlando che non avrei potuto accomodare quel tipo di difetto e che avrei dovuto chiamare il tecnico, ma ciò non è stato vero, <ride> la mia lavatrice mi aveva ricordato la singolarità, cos'è questa singolarità? Allora, se noi cerchiamo singolarità su Wikipedia, su internet, prendiamo Wikipedia, che insomma, con un po' di voci pro e contro, però più o meno è diventato un riferimento su certe diciamo, conoscenze diffuse. Hm? Cosa leggiamo? Andiamo a leggere. Prima di tutto troviamo che è legata a un nome molto importante, che è James Clerk Maxwell, che nel 1873 James Clerk Maxwell è stato uno dei nomi più importanti all'interno della fisica l'elettricità, l'elettromagnetismo nel 1873 Maxwell osservò questa cosa che nei sistemi di qualunque tipo sistemi di qualunque tipo fisici, sociologici, economici l'esistenza di singolarità che è un concetto ben preciso nella matematica, mette in evidenza i limiti associati a una descrizione deterministica dei fenomeni. I limiti associati a una descrizione deterministica, deterministica significa causa-effetto, cioè io eh, proietto ciò che vedo in un probabile futuro e mi sembra molto probabile che andrà a finire così, lo facciamo in continuazione anche per ricevere una palla che ci piove dall'alto, il nostro occhio deve calcolare dove è più probabile che finisca affinché noi la prendiamo, causa-effetto. Ma questa descrizione deterministica nel punto di singolarità non funziona più, in quanto nei pressi della singolarità Wikipedia, diventa impossibile predire accuratamente l'evoluzione del sistema, impossibile predirla, anche se infatti continua in generale a valere il principio di causalità, per cui stesse cause devono produrre identici effetti nei pressi di un punto di singolarità non è più vero che cause simili diano effetti simili in altre parole, sentite questa, microscopiche e impercettibili variazioni delle condizioni di partenza, microscopiche e impercettibili, possono provocare enormi differenze negli eventi successivi, le cui conseguenze sono generalmente irriversibili. Che cosa vuol dire questo? Ehi, stiamo parlando di miracoli! <ride> sì, quella parola desueta, quella parola che è stata sempre associata all'imbecillità ormai, all'ignoranza, al, cre al, cre al credulonismo, eh, a, a, a, a forme ignoranti, miracoli, miracoli, qualcosa che non è nella logica della causa-effetto continua Maxwell, dice per alcune geometrie, per esempio, no, concrete, fisiche, il carico critico, a cui dovrebbe corrispondere la singolarità, può anche essere calcolato, dice Maxwell, ma in realtà quella, quel calcolo non funziona, resta un modello ideale che pur essendo concettualmente utile non fornisce il vero valore del carico, perché i, i termini non lideari, che è un che è un termine matematico per indicare il tipo di matematica che si usa nel calcolare questi punti di singolarità, amplificano le imperfezioni della forma geometrica e in poche parole l'oggetto si rompe prima di quanto io ho calcolato, molto prima che il limite teorico della singolarità venga raggiunto. Allora vedete che anche dentro la stessa scienza si nascondono delle sacche che ci fanno capire che la logica che dovrebbe essere il presupposto della matematica nel senso comune e la, la legge di causa effetto non sono assolute. Per cui qual è l'insegnamento? Non state a guardare le cose che succedono fuori proiettandole secondo il buon senso in avanti perché la vostra razionalità ci darà per spacciati è ovvio pensare che per come stanno andando le cose finiremo in un universo orwelliano per centinaia di anni ma non è così che le cose vanno sempre in particolare sulla singolarità chi è che ci lavora? lo spirito questi sono i miracoli gli accadimenti che violano la legge di causa-effetto gli accadimenti oltre il quale qualcosa succede che io non ho potuto prevedere, che io non ho potuto prevedere, è inutile, non vi fate ingannare dai proclami di questi quattro buffoni che ci dicono cosa cosa succede, cosa non fa, cosa, cosa sta succedendo così grave, dovete stare chiusi, tutte queste robe qua, perché? È una recita, il drago sta morendo e batte la coda disperatamente. Ma tutto sta cambiando e oggi in queste mie parole vi darò ancora un'altra dimostrazione di questo, questa volta una considerazione sì, razionale, ma a nostro favore. Ma torniamo alla singolarità. L'esempio che dà Wikipedia, che è molto interessante, è una metafora, è come se noi avessimo un masso gigantesco e lo spingiamo con grande fatica, millimetro per millimetro, gli vogliamo far fare una grande strada e continuiamo a spingerlo e dal nostro punto di vista dietro il masso noi Facciamo le nostre previsioni e diciamo con questa forza che ho, con questo peso che è il masso, quanto ci metterò io a fargli fare 10 metri? Ci metterò centinaia di anni, ma poi ecco che al di là del masso e noi non l'avevamo visto, non l'avevamo previsto, c'è cioè il paro. Per cui millimetro, millimetro, millimetro, io ancora sto facendo i miei calcoli, ancora sto facendo i miei calcoli e hop! improvvisamente il masso crolla giù, percorrendo centinaia e centinaia di metri in pochi secondi. Questa è la singolarità, questo è il miracolo, dal mio punto di vista non posso vederlo, lo capite? Se io guardo le cose con il buonsenso e con la razionalità, ora, è chiaro che è disperante. Hanno tutto il potere, hanno tutti i soldi, hanno tutta l'arroganza. Dove potremmo finire? Ma questo non è il modo di pensare dello spirito. Lo spirito ti dice, ehi, esiste il miracolo, esiste la singolarità, e questo miracolo e questa singolarità vanno alimentati, indovinate un po' da chi? Da noi. Questo enorme sistema, ricordatevi, Maxwell parlava sistema sociologico, questo enorme sistema sociologico, che siamo noi, eppure insieme a tutto il resto, sta per cambiare, e può cambiare in ogni istante, contro ogni previsione logica, a patto che noi, alimentiamo con il nostro spirito questo cambiamento siamo noi gli elementi fondamentali che dobbiamo alimentare spingendo questo masso con il nostro spirito e ricordando a tutti a tutti che esiste la possibilità della singolarità il baratro dentro il quale il masso precipita che per noi è un baratro di luce un salto verso altre energie. Ma questa cosa va alimentata, questa cosa va creduta, bisogna avere fede. E se non volete avere fede, studiate a livelli profondi che cosa succede anche all'interno delle discipline che dovrebbero essere le più razionali. Questi sono i miracoli e vi do un, un altro indizio affascinantissimo io ho tre figli per cui sono costretto a volte piacevolmente a volte no a vedere un sacco di cartoni animati la Walt Disney è la mega corporation dei media lo sappiamo tutti qualsiasi cosa la Walt Disney fa ci sono migliaia di persone che la pianificano e no, nessun prodotto Walt Disney esce così per una concezione naif e artistica ma sanno perché e quando dire quello che dicono per cui qualche anno fa esce Frozen campione di incassi il cartone animato che ha guadagnato di più nella storia di tutti i tempi è uno dei, di quelli di più in assoluto di tutti i film Frozen Frozen è un enorme non so se l'avete visto se non l'avete visto andatelo a vedere e se non l'avete notato, cercate di notarlo, un enorme spot sulla memoria dell'acqua. Ma che cos'è la memoria dell'acqua? La memoria dell'acqua è la teoria scientifica alla base della quale ci sta l'omeopatia, proprio quella che sembrerebbe che adesso vogliono ostacolare a tutti i costi, colpi di coda del drago. L'omeopatia. La memoria dell'acqua è alla base dell'omeopatia, la memoria dell'acqua è alla base di alcune macchine che adesso degli scienziati italiani hanno brevettato e stanno costruendo dei sistemi di estrazione di energia dall'acqua in maniera così vantaggiosa che è impensabile dall'acqua. E questo è stato già sostenuto da Frozen. Perché pensate che l'abbiano fatto? Ma non vi basta? Eccolo qua. Qual è l'ultimo cartone di Disney? Soul. Anima. Ma perché credete che facciano un cartone sull'anima? Perché lo sanno. Perché lo sanno che questa trasformazione è irreversibile perché lo sanno, in quel cartone si parla dell'anima e si parla della reincarnazione, perché lo sanno che lo spirito sta rinascendo e questa rinascita è inarrestabile e stanno preparando le persone con le quali loro vogliono continuare a lavorare e a fare anche i loro profitti, ma sanno che è inarrestabile, che la memoria dell'acqua è inarrestabile, che la fine della scienza materialista è inarrestabile, che la rimonta dello spirito è di di tutto ciò che concerne lo spirito è inarrestabile, per questo la Disney a milioni di persone parla così, lo capite questo, lo riuscite a comprendere, questo è ragionevole, non c'è nemmeno bisogno di fede. Ma la cosa più importante è che voi ricordate, che le componenti fondamentali, per quanto comunque tempo ci vorrà per raggiungere questa singolarità, siamo noi, siamo noi. E siccome questa singolarità si alimenta con lo spirito, dipende da quanto noi lavoriamo sullo spirito. E ve lo dico di nuovo, quando due o più di voi saranno riuniti nel mio nome, e non è il mio nome, ma il nome del buon Gesù, io sarò con loro. Non lo fate da soli o meglio, fatelo, fatelo, fatelo a partire da soli, ma soprattutto fatelo insieme. La moltiplicazione che avviene lavorando sullo spirito da due in su è imparagonabile a quello che succede da soli. Lavoriamo sullo spirito, alimentiamo l'emergere di questa singolarità, non deprimetevi osservando le cose del mondo, perché le cose del mondo non procedono solo per causa effetto, ma esistono i miracoli. Torniamo ad avere fede in qualcosa che non è la razionalità, logico-materialistica. E lo useremo, anche quella la useremo, fa parte della polarità, certo, ma adesso è sproporzionatamente cresciuta, va ridotta, rimessa al suo posto. E lo spirito deve ritrovare la sua grandezza all'interno delle nostre vite quotidiane, comprese le relazioni con le lavatrici. Vi prego, questa è una cosa che dobbiamo fare insieme, il più possibile non servirà che siamo tanti anche quella è una considerazione razionale via! è logica è razionale, non servirà che siamo tanti, dobbiamo essere abbastanza, quant'è questa abbastanza? non lo so ma io so che il miracolo è possibile e noi lo faremo noi insieme lo faremo grazie